siamo con la dottoressa della pepa di apionlus alla conferenza morire nel cpr la tutela della salute nel cpr di torino dottoressa della pepa apionlus Onlus in questo momento è molto attiva sugli aspetti riguardanti il cpr ci può raccontare qualcosa di più di apionlus sì, allora Piano è nata come una risposta ai decreti di sicurezza varati da Salvini in questo periodo in cui sicuramente la tutela della persona migrante è stata messa in secondo piano e molte più persone di prima venivano lasciate fuori a quello che è il, il percorso di integrazione e di accoglienza in Italia nasce proprio per cercare di dare comunque una risposta, un aiuto, un sostegno a tutte quelle persone che non avevano più un modo di regolarizzarsi e di trovare dei servizi. Quindi noi facciamo questo, facciamo uno, uno sportello sociale e legale, quindi noi siamo eh, abbiamo formata da varie professionalità, tra, tra, tra operatori legali operatori sociali, eh, che cercano di seguire la persona che ci chiede aiuto nel loro percorso sia legale che di quello che normalmente dà l'assistenza sociale, eh, senza poi lasciarlo ecco, in balia di quello che succederà in futuro, ma cercando di garantire un, un percorso insieme. Ecco, la vicenda di Mussabalde è molto controversa. Sappiamo che c'è un'indagine della magistratura, sappiamo che Moussa si è tolto la vita in isolamento. Qual è il punto di vista di Apionlus su questa situazione? Moussa Valde è il nostro lente vivo, è una persona che ha cercato di inserirsi in Italia legalmente, è arrivato con dei sogni, con le possibilità di fare delle cose, le possibilità di avere un futuro, tra l'altro lui era molto giovane, ha avuto un passato anche molto, molto attivo, molto attivo socialmente, cioè parte dell'imperio antirazzista, quindi una una persona con tutte le possibilità per costruirsi un futuro in Italia. Ecco, non è riuscito, non è riuscito per un problema che dal nostro punto di vista è soprattutto del sistema in cui è stato inserito, è uscito dal percorso di accoglienza, non ha ottenuto l'asilo e quindi si è trovato da solo a dover affrontare una realtà difficilissima. In questo purtroppo è stato aggredito, purtroppo non è stato tenuto in conto della sua fragilità, è stato messo in un CPR per essere rimpatriato senza tener conto che avrebbe potuto partecipare a un processo che è come parte lesa, che avrebbe potuto avere un risarcimento e lì è successo tutto quello che è successo quindi anche non c'è stata un'analisi un, un della sua personalità della sua capacità di, di vivere in isolamento quella che loro chiamano in realtà diciamo, il linguaggio l'ospedaletto la, la capacità di, di, di vivere in comunità ecco, non, è, non è esattamente quello che, quello che per noi è il CPR ecco. oltretutto ha un suo minimo probabilmente, perché su questo punto farà luce la, la procura, però ha un, un suo mi, una minima manifestazione di legia... disagio, è stato messo in, in isolamento, isolamento che non dovrebbe esistere nel GPR perché non è una struttura punitiva, noi ci teniamo sempre a sottolinearlo, il GPR è detenzione amministrativa, ci stanno delle persone non perché hanno commesso dei reati ma semplicemente per essere rimpatriati. Ecco, tra l'altro Musa Baldera guineiano esatto. e la dottoressa De Robert dell'Ufficio del Garante ha dichiarato che da anni che le persone non vengono rimpatriate nella Guinea Conacri. Esatto, esattamente, esattamente c'è cioè anche questo, non è stata assolutamente presa in considerazione la sua situazione, appunto sia umana, psicologica, psichiatrica, sia eh, il posto dove veniva rimpatriato. Questa è una direzione eh, macroscopica dei diritti della persona del migrante. Grazie. E